Ciao Bianca. Stai facendo? Ma sono una pulita la camera. È da un po' che non lo usiamo, ho detto oh, non pulita. Buona idea. Dove andiamo oggi? Ma in realtà oggi pensavo di stare in ufficio. Che dici? Vabbè. Sono un po' di cose da fare. Non mi piace l'idea, ma se facessimo un reportage qui in ufficio? Su cosa? Sull'aria, o meglio, sull'incuramento dell'aria. Sai, leggendo i giornali sembra sempre che Torino sia la città più inquinata d'Italia, ma in realtà, consultando i dati, la situazione è molto migliorata. Ma ah, sì, è vero, in effetti, se non sbaglio, è scesa dal quindicesimo posto. Sì, però dobbiamo comunque mantenere gli standard, quindi bisogna continuare a intervenire in questo senso. Sì, guarda, conosco l'esperto che fa il caso nostro, si chiama Alessandro Bertello. Prova a chiamarlo e vediamo cosa dice. Ok, ciao, ci rivediamo dopo allora. Perfetto, ci aspetta su al quindicesimo piano. Ok, andiamo. per avermi chiesto di insomma, fare due chiacchiere con voi sulla, sulla qualità dell'aria e siamo venuti qui sul terrazzo del palazzo della città metropolitana siamo al quindicesimo piano a circa 50 metri dal piano stradale e abbiamo una visione privilegiata di, della, nostra, della nostra città avete qualche domanda particolare? Io ti volevo chiedere in particolare che cos'è l'inquinamento atmosferico e se ci sono delle differenze con l'effetto serra. Allora sì, allora, per inquinamento atmosferico o per inquinante in particolare si, si intendono tutte le sostanze eh, che non sono naturalmente presenti in atmosfera, che sono emesse dalle attività dell'uomo, dalle attività antropiche. E sono 12 sostanze che sono normate da una direttiva particolare e per ognuna di esse sono definiti dei valori limite. L'effetto serra è causato invece dalla CO2, la CO2 non è un inquinante, è un prodotto che si genera dalle, dalle, dalle combustioni, dall'ossidazione delle sostanze fossili principalmente, e la cui concentrazione in atmosfera eh, sta aumentando e causa un riscaldamento globale della terra. Quindi la CO2 non è normata come inquinante, ha un problema legato al fatto che la terra si sta surriscaldando, si sta surriscaldando ed è un problema globale. L'inquinamento atmosferico invece è tipicamente una situazione più, più locale ed è appunto causato da, da degli inquinanti specifici che non sono, non sono la CO2. E come viene rilevata la qualità dell'aria? La qualità dell'aria viene rilevata attraverso degli strumenti automatici che funzionano in continuo, quindi costantemente per 365 giorni l'anno, 8.600 ore l'anno, ci sono questi strumenti che rilevano la concentrazione di questi 12 inquinanti. Nel territorio della città metropolitana di Torino sono attive 18 stazioni, che sono gestite da Arpa Piemonte, che è l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, e che misurano in continuo questi, questi inquinanti. Non si può misurare ovunque perché misurare costa molto caro, e Quindi eh, bisogna cercare di mettere questi punti di misura in, in luoghi rappresentativi del territorio, quindi fra questi 18 ne abbiamo dei punti di misura in stazioni si chiamano stazioni di traffico in zone molto trafficate, in parchi urbani, in aree residenziali, in parchi extraurbani, c'è addirittura uno in montagna, Ceresole Reale, che serve per eh, capire qual è eh, il livello di inquinamento in luoghi che non sono eh, direttamente antropizzati. E attualmente i trend stanno migliorando o peggiorando la della qualità dell'aria? Eh, I trend, nonostante quello che, si, che tutti pensano, eh, sono in, in costante miglioramento. La Commissione europea addirittura ha addirittura fatto un'indagine per sapere come la pensa la popolazione europea su questa, su questa, su questa questione ed è risultato che eh, più del 50% della popolazione pensa... Che, eh, il, la qualità dell'aria stia peggiorando. In Italia addirittura di più, mi sembra che siamo sul 60-62%. In realtà la qualità dell'aria sta migliorando. Eh, la, diciamo che la concentrazione di questi inquinanti si misura dall'inizio degli anni 70, o meno gli inquinanti più, più storici. E, e vediamo che su questi inquinanti, chiamiamoli anziani, vecchi, le concentrazioni sono anche diminuite. Di, di, di 20 volte. Una cosa che io mi, fa, mi fa sempre sorridere è quando guardo queste, queste serie storiche. Io ho 52 anni, quindi i primi dati di, di SO2, di biossido di zolfo, sono relativi ai miei primi anni di vita o alle, o alle mie elementari. E e respiravo una concentrazione che è mille volte più alta rispetto a quella attuale. Quindi boh, penso di essere abbastanza vivo per miracolo. <ride> Altri inquinanti sono invece misurati da meno tempo perché sono man mano che si scoprono nuove cose e diciamo che gli inquinanti più più recenti, chiamiamoli così, sono le polveri fini, il PM10 che è anche l'inquinante più critico sul nostro territorio che si misura da, dall'inizio degli, degli anni 2000 in, in città metropolitana e anche su questo inquinante che è critico perché ancora ad oggi non superiamo i valori limiti, però se noi guardiamo come stanno evolvendo le serie storiche vediamo che c'è un, un netto miglioramento. E Quali sono le principali sorgenti che sono responsabili dell'inquinamento e in particolare del PM10? Allora, ehm... Ogni, ogni inquinante ha le sue, alle, alle sue sorgenti tipiche, eh, in particolare se noi ci focalizziamo sul PM10, il PM10 è un inquinante estremamente complesso, è complesso per un, un, un motivo principale perché metà del PM10 si chiama PM10 primario, quindi sono le polveri che sono direttamente emesse dalle sorgenti, ad esempio il particolato carbonioso che viene emesso dai, dai veicoli diesel e invece una, una componente, si chiama componente secondaria, che si genera in atmosfera da invece altre sorgenti, e si formano dei sali che poi solidificano e diventano delle, delle, delle micropolveri che possono avere origini partendo da alcuni inquinanti, tipo il biossido di, di azoto che viene prodotto dal traffico tipicamente e dall'ammonia che viene prodotto dall'agricoltura. E Quindi il PM10 è, eh, è, una, è veramente una brutta bestia da, da, da gestire perché eh, no, non ha un, una sorgente singola. Se un inquinante avesse una sorgente singola è facile da trattare. Sappiamo che viene fuori il benzene, ad esempio dal, dal benzene contenuto nelle benzine, Vendiamo benzine senza benzene e risolviamo il problema. E questo è quello che è successo. Sul PM10 eh, che ha molte sorgenti diverse e, e diventa complicato perché non c'è un solo colpevole ma sono tanti colpevoli.